Ragazzi sono tornato ehm, Ci siamo fatti la plaster per curarci Quindi direi andiamo a posarla in casa perché Prima mi ha tenuto l'inventario quando sono morto Ma secondo me è stato un caso Perché io non penso di avere la keep inventory attiva E non l'ho attivata prima di, prima di accendere la, la registrazione Quindi sta roba qua Venendo attaccata dagli Aegis e c'è un botto di vita qui. Ok, scappiamo perché ha shottato l'Aegis. Vabbè, mi sa che dobbiamo andare a dormire, quindi entriamo qua dentro, approfittiamocene. E vabbè, anche attraverso le pareti mi attaccano vabbè dormiamo a questo punto ci mettiamo tipo qui ma ah, per usare la plaster ci serve la e io ho posato di nuovo la crafting in giro da qualche parte sentite sto desert Myrex cocoon non mi interessa lo piazzo qua così anche se fa spawnare qualcosa più difficile che esca da lì poi posiamo qualcosa qui eh, allora, in ogni caso io vi dico sempre quando non sapete costruire qualcosa, tipo non lo so, che cavolo è sta roba? Modifier fleeting, lo clicchi e non succede niente. Però tipo grappling hook, lo clicchi e ti fa vedere che si fa con un piccone e una lead, non sai so come si fa la lead, la clicchi ti fa vedere che si fa con la string e una slime ball. La slime ball si può fare con la remobra Wing level 1. Eh, va bene così tra l'altro alcuni danno un po' più di legno altri un po' di meno ci serve ancora altro legno adesso me ne dati 4 la lana sono stupide l'ho posata qualcuno là fuori sta morendo allora letto bianco posizioniamolo qui va che meglio e dormiamo quindi vabbè qua c'è un po' di roba quindi ho fatto adesso comunque se adesso io cancello se ne va via tutto allora mangiamo sto pane se me lo lascia mangiare Quindi Allora vi faccio vedere che intanto sono stato curato Per aprire questo non so se l'ho già detto si deve cliccare H Qui faccio vedere che ci sono gli skill points Che se adesso è tutta a uno Ma se noi andassimo ad uccidere qualcuno Che direi di non farlo con il knife perché fa pochissimo danno abbiamo visto che Ok, sono riuscito ad ucciderlo. Non chiedetemi come. Forse era qui. Ok, sì, era qui. Andiamo Dobbiamo andare a bere perché sennò fa sta roba no. ...è la resina questa. Se noi abbiamo una corda che adesso noi non abbiamo... Ah, vabbè, ...andiamo a bere perché non si può stare così. Spacchiamo la, la cobweb... ...con le knife una corda poi con questa corda ci facciamo la handle che è tipo il manico che non si fa così mettiamo questo handle da parte ci prendiamo andiamo a prendere delle pietre che ci servono picchiamo quella manticore quelli Meno male, adesso datci dell'esperienza 2, con questi due di esperienza e possiamo aumentare qualcosa, direi il mining a questo punto perché dobbiamo iniziare a poter scavare qualcosa. E però ho bisogno anche di della pietra, ma mi hanno detto me ne serve 7-8 e torniamo a casa. Che è questa che è molto strana come casa però qui ci sono dei drop però alimentari pieno. questo ma ah, c'è qualcosa qua che sta prendendo danno quindi scappiamo Posiamo un po' di roba Anche in questa cassa qua La lettera non ci serve ancora Comunque Ora ci serve la pendola E ce ne servono 6 Messe così Stone, allora, così la Great Sword che fa 8 di danno e possiamo usarla come potete vedere quindi. Allora, questa spada di legno possiamo poi usarla per eh, altre cose. Direi che facciamo le fornaci questo lì. Facciamoci del carbone che non si sa mai. E andiamo a scavare l'altro. Se vi interessa, se ti shifti. Non riesco a farvelo vedere Ma se ti shifti puoi raccogliere la cesta E portarla in giro Tipo non lo so L'ho raccolta Rimane la dentro eh tra l'altro E a seconda di quanto pesante sei più lenta Tu te la porti in giro Ah voglio una cassa qui e la posi lì Si faccio vedere Posere la roba dentro Rimane dentro E la posso poi riportare qua Quindi per adesso la cesta mi serviva lì dove era. Qui ci ha fatto di nuovo altra acqua purificata e a questo punto farà l'acqua infinita? Secondo me no. Devo ancora mettere altre due... Secondo me non fa acqua infinita E eh, vabbè c'è un sacco di cibo qua Tra l'altro cosa Un'altra cosa divertente Ti puoi sedere sopra Gli scalini in questa mod Non mi viene più, Però non mi viene in mente in questo momento Quale mod che ti fa sedere sugli scalini Perché Forse mi ricordo anche come si chiama qua C'è un sacco di altra roba E eh, la modo Quanta roba Ecco un'altra fan fun fact Tu puoi raccogliere un oggetto tipo non lo so questo Tenere premuto Q Arriva fino a power 6 E poi lanciare un oggetto nello spazio Quindi ciao non rivedremo mai più quella leva Ora siccome ho liberato uno spazio raccogliamo semi di zucca Sinceramente ho lanciato già quella leva perché sapevo che non l'avrei mai più ritrovata quindi vediamo un po' il chierico, allora, ragazzi, sono tornato dalle mie scorribande. Diciamo. Ho trovato alcune cose, tra l'altro. Sono arrivato a 12 di esperienza. Quindi, adesso livelliamo. Volevo solo era un po' d'acqua. Tanto, vi faccio vedere che ho trovato questa experience logbook. Ok, tra l'altro 31 di esperienza wow, un botto. Comunque, adesso con questa esperienza, cioè a questo punto, teniamocela qua dentro. Questa esperienza portiamo il mining al, al 4. L'attack allora portiamo magic al 4. Poi defense, e dobbiamo alzare un po'. Poi, prendiamo ci porta al 30 cioè è un botto se rifaccio così 1 va eh, mining era già al 4 attacchi portiamolo anche almeno fino al 4 defense è già abbastanza alto agility al 2 possiamo usare l'arco Farming, eh, non, non prendiamolo gathering, per adesso lasciamo così Abbiamo ancora un sacco di esperienza Che migliorerei nel mining A portarlo fino al lot E a questo punto tutto il resto è in defense Ok Ora tecnicamente Mettiamo tutto qua dentro, la nostra esperienza, usiamo sta roba qui da qualche parte, prendiamoci allora, quello no, avevo posato da qualche parte un'armatura, ma mi posata al piano di sopra, e io sono stupido, tra l'altro qui ho ancora questa armatura di pelle che si è rotta. Quindi, visto che abbiamo la chain, indossiamola. Vediamo le cose che possiamo, però facciamoci l'armatura. La, Quindi, era qua la nostra stazione. Scusate, lo devo fare. <ride> Comunque, ora allora non è qua, però... Mettiamo lo stesso, una posizione da crafting... Qui, ma non abbiamo il legno quindi facciamo così siamo in ferro che è ottima come cosa abbiamo la nostra experience look dot back che ci ha portato all'11 io volevo ristorare tutto qua dentro teniamoci a sempre dietro che secondo me è molto utile e sto registrando proprio un botto quindi qua ci sono solo degli spawner di ragno però no, di cave spider diamond e vabbè intanto abbiamo ucciso il coso qui e possiamo poi salire al livello successivo raccogliamo un po' di roba qui a livello successivo ci sono gli scheletri mi sa eh. li ho sentiti oppure sono in questa casa qua usiamo questa che è meglio sicura però è finita In casa ci fa poco Allora Non abbiamo dei blocchi Fa niente Allora prendiamoci solo più Le casse Che ci fanno sempre comodo E torniamo a casa Che era Giù di qua Da qualche parte Qua cosa c'è? Nella lava So che nella lava Si generano delle cose Ah è un meteorite questo Quindi non, era... non ci interessa Torniamo a casa Comunque penso che chiudo il video qua è durato già abbastanza io sto morendo di sete sicuramente lo divido in due perché è veramente durato troppo tra l'altro ditemi nei commenti se vi è piaciuta la nuova intro che ho messo adesso nei finali del video detto questo e bevendo e mangiando perché questa sarà la cosa principale che faremo in questa serie bere e curarsi Qua abbiamo le, le mucche qui abbiamo un nether portal Non so neanche se andarci nel nether lì C'è uno spawner di mob che posso fare esperienza Comunque detto questo Io finisco il video Spero vi sia piaciuto Ciao